Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo e fantastico video Beh, oddio, fantastico, non lo so, però sicuramente un nuovo video Cosa volevo parlare oggi? Oggi volevo rispondere con un video a un commento che mi è arrivato ieri Aspetta che prendo il commento Mi è arrivato questo commento e mi ha dato, cioè non è che mi ha dato fastidio Però dico, cavolo, come avete malinterpretato quello che stavamo facendo Era riferito al video eh, di me e Maccialatte E mi è stato detto, adesso proprio vi leggo le testuali parole tolgo dal verde del canale perché non mi è piaciuta una parte di un video dove di fatto bullizzavi follettina c punto allora io vorrei dire che eh, tra l'altro quale video non so se era riferito a questo se era riferito a altri video non mi pare di aver nominato follettina in altri video salvo un video dove proprio ai tempi quando ancora le aveva 10.000 o appena fatto i 10.000 iscritti le avevo, fatto, le avevo fatto un video per, per sostenerla diciamo è veramente una persona dolcissima e cioè io veramente so sono rimasto oh, sbalordito dal fatto che c'è gente che veramente al giorno d'oggi ancora scrive queste cose su YouTube Veramente schifose, quindi a me sembra abbastanza fuori luogo questo commento, però sarà riferito al video in questione che era un video di me e Maccialatte che parlavamo del mondo dell'intrattenimento, non mi sembra in, in nessun modo che stiamo eh, spottendo pollettina, cioè vi faccio vedere il pezzo di video dove parliamo di pollettina, è questo qua Ciao, no, ehm. pollettine, pollettine Fai salutare? Chi? Tutti? Ciao a tutti follettini e follettine Cioè, Ovviamente a me più che un bullizzare mi sembrava fare un omaggio Ciao a tutti follettini e follettine Non è che mi sembrava una cosa che... cioè. A me insomma follettina è sempre sembrato un personaggio molto tenero Mi fa molto tenerezza un po' così che l'ho imitata come nello stesso video Per dire ho imitato anche per un secondo Ilenia Zodiaco Why, find logic come direbbe la zodiaco E niente quindi cioè ma non mi sembra che stia spottendo Cioè solo perché ma come non lo so Se imiti non è che, non è che vuol dire per forza bullizzare Anche molte volte vuol dire fare omaggi Per esempio io faccio canzoni Se qualcuno imita o fa le cover delle mie canzoni Non mi sono mai sentito bullizzato, preso in giro Cioè eh, anche se magari alcune di queste cover non erano perfette Anzi mi ha sempre sentito super omaggiato E super eh, come si dice Onorato quando la gente faceva queste cose Quindi cioè il fatto che io comunque L'abbia nominata nel video non mi sembrava Di aver fatto una cosa Di bullizzare, ho soltanto criticato Un pochino il fatto che tutti hanno fatto video Su Youtube, eh, su Follettina Parlandone male, sostanzialmente La maggior parte, alcuni difendendovi Però devo dire che nella maggior parte dei casi La gente la, la sfotteva Cioè praticamente io devo dire che ho conosciuto Follettina, adesso ve lo dico Con un video che si chiama eh, Io non sono sporca mi sembra, era un video che mi è arrivato tra i consigliati su youtube, l'ho aperto e subito eh, mi sono interessato cioè non interessato al punto da guardarmi tutti i video, però ho detto che cavolo mi sono interessato proprio questa situazione il fatto che tanti utenti la sfottessero perché a detta di questi utenti non si lavava, non si truccava c'aveva i baffetti, cioè un sacco di cose che poi non ho neanche notate tutti questi dettagli e comunque lei diceva voi non dovete guardare come appaio ma dovete guardare i miei contenuti io faccio role play con le bambole e ci sta, cioè non è che ci sia da criticare perché una fa roleplay con le bambole cioè si diverte, ovviamente è una cosa che non capisco è come se, cioè, io ho detto ah, andremo anche noi a fare un roleplay con le bambole faremo <ride> un roleplay alla follettina. Che comunque a me tuttora piace. Tutto. anche me non mi sono Ma è una cosa che va oltre le mie competenze perché io non so fare roleplay con bambole. Sai, cioè, non ci ho mai provato. Magari scopro questo nuovo talento. Però, come per esempio, se non lo so, c'è un canale che rifà le Barbie, sai che toglie tutto il mecca delle Barbie e le e dico, ma dovrei mettervi anch'io a fare quella cosa lì. Non vuol dire sputtere il fatto che anche io dovrei provare a farlo Il fatto che, vabbè, so che è una cosa che è di fuori dalle mie competenze e non proverò a farla. Era una battuta, si chiama ironia, ma. È molto diverso un'ironia fatta per omaggiare un altro youtuber rispetto a bullizzare qualcuno e renderlo irridicolo. ridicolo Non so se quest'utente che ha detto che si sì, toglie da, dal mio canale Vabbè eh, il mondo è libero però volevo dire che non mi sto eh, Non mi sono mai preso gioco di Follettina anzi l'ho sempre difesa Posso fare vedere anche una clip in cui ho fatto vedere il video di Follettina anche altri miei amici Non sfottendola anzi non l'ho mai sfottuta però ho sempre trovato un personaggio molto divertente E ovviamente c'è tutta questa tenerezza un po' il suo modo di parlare, un po' il suo modo di muovere le mani un po' il muovere, cioè un sacco di fattori che a me la fanno sembrare un po' tenera e dolce e quindi tipo ha fatto questo video che l'hanno condiviso su facebook il miglior tutorial per fare il caffè e vi ha fatto morire da ridere cioè non lo so che cosa, cioè ma non è che la stavo deridendo, ridevo con lei forse lei non è che l'aveva fatto con l'intenzione di essere divertente però per me è risultata super divertente, vuol dire questo sfottere non lo so, cioè non, non credo e se è quello che passa cioè non è così, cioè io trovato divertente cioè non, non, non c'è motivo sapete ogni tanto ci sono quelle persone che le guardi e non lo so basta che dicono una parola e sono automaticamente kawaii diciamo e per me c'è un che di follettina che è kawaii e eh, quindi vi dirò eh, questo è quello che sento non lo dico per nessun motivo poi ha detto che non l'ho più seguita né commentata perché ci sono state un sacco di polemiche riguardo al suo personaggio chi diceva che lei sia tutta creata chi diceva che tutta questa immagine tutta questa io sono povera è giusto una tattica per spillar soldi secondo me queste sono tutte speculazioni non vere perché cioè non lo so eh, questo dico questa è la mia opinione però non sto dicendo che sia la verità perché innanzitutto non ho seguito tutte le vicende quindi non posso parlarne e secondo anche queste persone che ne parlano non possono realmente parlarne perché voi cosa ne sapete di una persona? voi vedete soltanto questo cioè non sapete potrei anche non avere le gambe Capito se vedete questo pezzo di video che ne sapete Quindi quello che comunque voi vedete Su youtube e quello che gli altri youtuber Criticano di altri youtuber è tutto Non finto però è soltanto una parte Della storia quindi non, non possiamo Realmente dare un'opinione su, su certi personaggi La storia che più ha fatto parlare di follettina È stato quando praticamente una fan Deve averle contattata perché voleva Darle dei prodotti a questa follettina E lei praticamente ha risposto Che guarda ormai si come c'ho tanti haters Non do più il mio indirizzo di casa E secondo me ci sta Piuttosto comprami qualcosa dalla lista Amazon Se c'è qualche interesse di, di farmi un regalo Cioè non, non lo so perché la gente Si è scandalizzata in modo atroce per sta cosa Scusa eh cioè, non, Ho capito che lei era una fan Cioè però ho capito Poteva anche essere che lei fosse un haters Mascherato da fan apposta per avere il suo indirizzo capito? Io quindi un po' capisco Follettina e questo suo Un pochino paura per la privacy Perché sinceramente io l'ultima casa che mi sono trasferito in Giappone Mi sono proprio trasferito Per via di una pazza E non una che mi seguiva dai social Ma proprio una vera follower Di questo farò un altro video ho già tutte le clip Non so anzi se farò un video Beh, Comunque più avanti Però il fatto è che mi sono dovuto traslocare Queste ultime due settimane Ho vissuto in un altro posto E questo è solo l'ultimo giorno che vivo qua Quindi capite Cioè è proprio una cosa che è successa È stata una cosa grave Quindi capisco E poi questa pollettina gli ha detto Però siccome c'è un centro di bellezza Se vuoi Mi inviti a Londra E ti faccio la review e ti facciamo un video in collaborazione e da lì sono saltate polemiche su polemiche su polemiche come se lei vedete lei che ha una finta che fa tutto per i soldi ma a me non è sembrato cioè lei ovviamente questa pollettina non ha un manager non ha mai lavorato penso nel mondo dell'intrattenimento e comunque farà youtuber adesso di successo abbastanza successo da comunque poco quindi ovviamente lei non si era mai trovata nella situazione in cui doveva parlare direttamente con dei presumo con dei possibili collaboratori che poi questo non era neanche un collaboratore Dottore, era una fan. Io ho trovato più brutto la fan che abbia condiviso questa discussione piuttosto che l'ingenuità di Follettina. In quel messaggio in cui chiedeva di essere invitata a Londra, però vi dico, questa è solo un'opinione che vedo dall'esterno. Io non so. Follettina è sembrato un personaggio abbastanza ingenuo, molto tenero, quindi non, non credo che ci sia stata questa. Opera di marketing dietro Però oddio non lo so In ogni caso non lo sapete neanche voi L'unica cosa che si sa per certo è che questa tipa Che l'ha contattata in privato ha, ha condiviso gli screenshot della loro conversazione privata Cosa che tu non puoi fare Perché è un po' come quello che ha fatto Kim Kardashian su Snapchat Quando c'era tutto quel casino lì di Tera Swift Cioè sono quelle cose che va contro la privacy Quindi a me è sembrato molto più brutto Il fatto che questa fan abbia condiviso lo screenshot E poi che tutti questi altri youtuber Hanno dovuto parlare male di pollettini quando in realtà non c'erano le basi per realmente, secondo me, dire realmente come stanno le cose, perché non lo sa nessuno, non lo so neanche io, non so se realmente follettina è il personaggio che mi sono fatto di lei o se è questo genio del male come la dipingono altri youtuber. Vi dirò questa è la mia opinione. L'unica cosa che volevo dire con questo video è: io non ho mai bullizzato follettina, non ho intenzione di bullizzarla e sinceramente questo canale non ha nulla a che fare col bullismo. Quindi, a meno che non sia una risposta diretta a un attacco personale o a un attacco contro, un paese che adoro, di cui ho tantissimi amici Come il Giappone di cui vivo Ho visto più in Giappone che in Italia Quindi se attaccate il Giappone, la mia famiglia O me personalmente sulle cose che dico Magari se tipo parlo bene di un paese e Mi dice che non è vero, mi mettete in bocca Cose che io non ho detto in quel caso vi rispondo Però anche lì cerco sempre di non bullizzare Cerco sempre di dire la mia opinione Detto questo Ma io ringrazio Folletina per il suo contenuto Devo dire non ne vedo tantissimi di video Ho visto quel video che ha fatto in collaborazione Con i suoi amici che hanno mangiato il le cose piccanti, poi qualche roleplay e qualche video dove parla e basta, e secondo me non mi sembra una youtuber così diversa da altri, non mi sembra il male in persona e non mi sembra giusto che sia attaccata in questo modo e io sono il primo a non farlo, quindi chiunque abbia pensato questa cosa da quel video, cioè chiunque, quest'unica persona perché non credo ce ne siano stati altri, anche perché comunque è follettina per dire, anche visto il mio video che avevo fatto a suo sostegno mi ha anche messo il commento, quindi sa che io non c'ho... pure lei stessa penso che ha capito che era un e non un attacco al, alla sua persona che non mi permetterei mai. vabbè noi ci vediamo al prossimo video e scrivetemi cosa ne pensate ma mm, in realtà non è che c'è molto da dire quello che ho detto è quello che penso e boh, questa è la mia opinione non penso che me la farete cambiare e noi ci vediamo al prossimo video grazie mille per essere stati con me e ciao ciao La musica di Sebastiana Serafinini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posta un sacco di cose interessanti.